Eccomi. L'Avvocato Maria Capozza, esperta in diritto di famiglia e diritto canonico. Quali sono i principali errori che si possono fare durante una separazione e che invece si possono evitare con una consulenza legale preventiva? Innanzitutto che è il conflitto della coppia dei generi e che quindi l'unica soluzione a quel punto sia la separazione giudiziale e quindi un processuale lungo e costoso ma soprattutto emotivamente difficile. Eh, oppure un altro errore potrebbe essere che la gestione del patrimonio eh, familiare non sia più produttiva come prima, proprio perché il conflitto... Ehm, genera eh, la coppia non è più in grado di gestire quello che ha costruito eh, nel, nel tempo. Un altro errore è che l'affidamento dei minori diventi così conflittuale eh, che i coniugi non riescono a mh, trovare un progetto educativo condiviso e che quindi sia, mh, in quel caso eh, sia necessario l'intervento dei servizi sociali e quindi anche dei, mh, eventualmente del Tribunale dei minori e si potrebbe arrivare addirittura ad una decadenza della posizione testa genitoriale e una consulenza legale preventiva invece potrebbe trovare una soluzione giuridica che sia condivisa dai coniugi oppure che i due legali potrebbero diciamo, orientare i coniugi verso una soluzione giuridica percorribile in breve tempo e che quindi evita di per sé un conflitto eccessivo appunto tra i genitori. Eh, quindi questi sono i principali errori, chiaramente ce ne possono essere tanti altri, quindi il mio consiglio è sempre di rivolgervi prima possibile ad un avvocato esperto. Eh, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.